Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi, allora per fare questo glitch eh, non servono tanti requisiti, l'unica cosa che mh, diciamo serve è che dovete avere, eh, io faccio un esempio, faccio, parto con un milione per non impicciarvi il cervello per farvi capire, ho oh, un milione nel portafogli e eh, 100 dollari in banca, come vedete io sto mettendo un milione nel portafogli e 100 dollari in banca per fare questo glitch allora il milione equivale al prezzo dell'auto che io andrò a comprare quindi in questo caso io andrò a comprare eh, un adder eh. per esempio per fare questo glitch abbiamo bisogno di un amico ragazzi quindi io vado a comprare un adder che costa un milione fate bene attenzione quindi eh, potremmo fare eh, il glitch con tutte le auto ragazzi però l'importante è che abbiamo il prezzo dell'auto che vogliamo comprare nel portafoglio e 100 dollari in banca cioè se noi vogliamo comprare un'auto che costa 3 milioni e mezzo dobbiamo avere 3 milioni e mezzo nel portafogli e 100 dollari in banca vale per tutti quanti i veicoli, con questo glitch possiamo acquistare tutti quanti i veicoli del gioco, tutto, a patto che abbiate il prezzo del veicolo che volete spendere nel portafoglio e 100 dollari in banca, quindi io adesso vi sto facendo vedere una carrellata di tutti i veicoli, però comunque sia il discorso è quello ragazzi quindi andiamo a fare il glitch io vado a ordinare un attimino per prezzo così troviamo subito l'adder e eh, passeremo all'atto pratico ragazzi quindi scendiamo e cerchiamo l'adder ecco qui l'adder allora io come vedete l'adder costa un milione ricordatevi il prezzo dell'auto nel portafoglio è 100 dollari in banca vale per tutte le auto ragazzi seleziono il colore vado a selezionare acquista e mi posiziono su centro operativo mobile il centro operativo mobile deve essere vuoto nel frattempo il vostro amico come vedete che è qui davanti a me che vi sta dando una mano chiamerà l'amar e vi manderà il rapinatore non appena arriverà il rapinatore che il rapinatore vi toccherà in questo caso sarà questa cicciona che adesso tornerà indietro no scherzo ragazzi non discriminiamo chi è un po' su di peso insomma <coughs> comunque come dicevo non appena il rapinatore ci toccherà noi dovremo schiacciare X per comprare l'auto come avete visto in basso a sinistra mi è arrivata la notifica che io ho comprato l'auto però ragazzi non ho speso un soldo adesso ho riuscito il rapinatore per riprendere i miei 100 dollari e come andiamo a vedere io non ho speso un soldo vedete in alto a destra 994 mila non so perché ogni tanto si perdono quei 5 o 6 dollari però insomma non sono molti eh, rispetto a quello che andremo a guadagnare a questo punto ragazzi dovremo attendere eh, che ci arrivi il veicolo A questo punto ragazzi quando ci sarà arrivata la notifica come state vedendo in basso a sinistra eh, entreremo nel nostro centro operativo mobile e andremo a, a vedere il veicolo che abbiamo appena comprato come vedete in alto a destra i soldi sono rimasti sempre quelli e nel nostro centro operativo mobile avremo l'auto che abbiamo appena comprato alcune volte ragazzi questo glitch eh, fa un bug un bug un po strano diciamo che magari quando usciamo dal centro operativo mobile usciamo senza veicolo però niente paura ragazzi basterà tornare nel centro operativo mobile e prendere salire nuovamente sull'auto ed uscire dal centro operativo mobile è abbastanza semplice come glitch ragazzi una volta fatto ciò andate allo Santos Custom e andate per vendere il veicolo ovviamente ragazzi venite a venderla se avete bisogno di venderla io eh, sono venuto a venderla perché eh, ho tutti i garage piani quindi non sapevo dove, dove mettere quest'auto comunque eh, potete anche metterla in garage tranquillamente senza nessun problema eh, il glitch funziona anche senza centro operativo ragazzi l'importante è che il posto in garage sia vuoto cioè la stessa metrica del centro operativo se non avete centro operativo fatelo in garage con il posto vuoto ragazzi eh, dopo che avete fatto la prima volta il glitch basterà che vi fate due conti con le auto e con i soldi che avete in tasca io ho un milione 5.94 eh, c'è un auto da 1.595.000 e andrò a ripetere il glitch con quell'auto ragazzi più i 100 dollari in banca ragazzi il glitch è abbastanza semplice fatelo in fretta perché penso che venga facciato molto in fretta ma veramente veramente molto in fretta eh, penso di aver detto tutto questa è l'auto ragazzi per fare il passaggio successivo nel mio caso poi voi nel vostro caso vi fate i vostri conti detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti Sex bustin' off the food but when I was a teenager, Mobile phones got major, game rules, I'm living major, my adversaries is getting buried, the paranoid I'm getting buried. One of us gon' see the cemetery, Ain't wonder if my lifestyle's changed